protestando per, uh, per, il mancato, per uh, la mancata retribuzione degli stipendi sia del 50% di maggio sia per uh, il totale stipendio di giugno. Uh, ieri stanotte siamo stati in azienda, abbiamo fatto, abbiamo, siamo stati in presidio in azienda circa una trentina di operai Pretendiamo che immediatamente ci vengano, ci vengano dati gli stipendi Oltre agli stipendi avanziamo sette mesi di ticket, avanziamo alcune altre aspettanze che sarebbero parecchie, parecchie voci che mancano ancora all'appello all della, della, della retribuzione per cui, eh, torno a rivedere, eh, non chiediamo più adesso pretendiamo, pretendiamo che ci danno tutte le aspettanze arretrate, diversamente agiremo con la lotta e non so dove andremo a finire. Uh, colgo l'occasione per ringraziare il, mio, il partito a cui faccio capo, Rifondazione Comunista, che da subito è stato vicino alla lotta dei, lavora, dei lavoratori, anzi a questa tal proposito ha indetto una conferenza stampa per lunedì alle ore 17, dove abbiamo invitato tutte le forze politiche, sindacali e tutti, e tutti quanti. È chiaro che a questo punto non, uh, non ci bastano più le rassicurazioni che ci danno in modo verbale, Poi ci chiediamo atti concreti. Atti concreti che potrebbero essere anche proprio l'erogazione degli stipendi arretrati. Ci hanno fatto un concordato preventivo, ci avevano garantito che alla scadenza del, del, del giorno 10, che, che è il giorno in quale, il, con il quale percepivamo lo stipendio, ci avrebbero pagato. Oggi, il primo mese dopo il concordato preventivo, siamo al giorno 19-20, non mi ricordo bene e non si parla ancora di niente, non si sa non si sa la data di quando prenderemo lo stipendio. È l'ennesimo momento di emergenza della Reiki Multiservice. Eh, C'erano degli impegni dopo il concordato preventivo che almeno per gli stipendi si sarebbe mantenuto una regolarità e invece abbiamo avuto notizia in queste ore che nemmeno questo adempimento doveroso rispetto ai lavoratori che hanno garantito la loro attività tutti i giorni e hanno anche aspettato il pagamento delle spettanze, comunque non avranno nulla per il momento con un mese e mezzo già arretrato.